Questo è solo un riassunto creato per la scuola media e utilizzabile anche da altri, da guardare, mettere in pausa, rivedere magari prima delle lezioni. È da mettere a confronto con il proprio libro di testo, da approfondire e magari da trasformare in mappe concettuali. Tra il 1939 e il 1945 il mondo conosce la tragedia di un'altra guerra enormemente distruttiva. Combattuta nei cieli, sui mari e sulla terra, è una guerra globale, proprio planetaria, che arriva a ridisegnare la carta geografica e carica il mondo di eccessi di violenza difficili da smaltire. Intanto la Shoah, con l'incubo dello sterminio razziale e bomba atomica, con la prospettiva di distruggere l'intero pianeta e, infine, anche le vittime civili, il cui numero per la prima volta supera quello dei militari. In questa guerra possiamo individuare due fasi, in grosso modo. La prima fase va dal 1939 al 1942 e possiamo dire che è la fase segnata dai successi dell'asse e qui suggerisco ancora un ripasso di andare a rivedere cioè, cos'è l'asse, il patto che era a 2 e che è diventato a tre tra Roma, Berlino e Tokyo e che segna nel 1940 l'alleanza appunto tra l'Italia, la Germania e il Giappone. Ma andiamo alla Germania che, dopo i Sudeti, invade anche la Polonia e, nella data del 1 settembre 1939, segna la via della guerra. In seguito, la Germania nazista si impadronisce di Danimarca, Norvegia e investe Belgio, Olanda e Lussemburgo, violandone la neutralità e aggirando così le difese francesi della linea Maginot. Arriva a Parigi e controlla la Francia. La controlla direttamente al nord mentre nella Francia centro-meridionale, che ha come capitale la città di Vichy, rimane un governo formalmente indipendente ma disposto a collaborare con i tedeschi, guidato dal maresciallo Pétain. Aggiungiamo che l'Italia fascista era un'alleata della Germania nazista, mentre l'Unione Sovietica, sempre nel 1939, aveva già firmato un patto di non aggressione di non aggressione reciproca un patto che prende il nome dai due firmatari perciò si chiama Ribbentrop Molotov e un patto che serve a Stalin per avere mano libera nel resto della Polonia e occuparla così come occupa anche le tre repubbliche baltiche Estonia, Lettonia e Lituania e una parte della Finlandia, la Carelia, insomma, nel giro di un anno assistiamo all'invasione tedesca dell'Europa settentrionale e occidentale. Ma non basta, perché nel 1941, ignorando il patto firmato con l'Unione Sovietica, la Germania attacca proprio la Russia e l'Europa dell'Est, terre vengono praticamente considerate colonie di sfruttamento. Non dimentichiamo poi che in tutti i territori invasi la Germania procede allo sterminio degli ebrei. Veniamo ora all'Italia. L'Italia entra in guerra il 10 giugno 1940 ma subisce quasi da subito gravi fallimenti militari vediamo quali. Intanto dichiara guerra alla Francia che però è già stata sconfitta dai tedeschi ma nonostante questo la penetrazione in Francia italiana è minima. Poi attacca la Gran Bretagna in Nordafrica in un intervento che alla lunga si rivelerà fallimentare. Quindi scatena l'attacco contro la Grecia ma anche questo attacco fallisce e devono intervenire i tedeschi. Nel giro di pochissimi anni finisce anche l'impero mussoliniano in Africa e tutte queste sconfitte, tutti questi fallimenti provocano come conseguenza il fatto che da quel momento la guerra di Mussolini è subordinata alle scelte strategiche dei tedeschi. E arriviamo al Giappone che punta invece all'espansione nel Pacifico verso gli Stati Uniti e che, stipulato il patto con Germania e Italia, come abbiamo visto, il giorno 7 dicembre 1941 attacca un'isola, l'isola di Pearl Harbor, che si trova in mezzo al Pacifico, è uno stato, uno stato americano delle Hawaii nel Pacifico. Come mai proprio qui, proprio nel Pacifico? Perché a Pearl Harbor è ormeggiata la flotta americana del Pacifico. Così tutte le 88 navi che si trovano in quel momento lì ancorate vengono colpite. Se ne salvano pochissime quelle che non erano in quel momento lì. Ed è per questo che la data del 7 dicembre 1941 provoca l'ingresso degli Stati Uniti in guerra. Ed è ora che comincia la seconda fase della guerra. Una fase che va dal 1942 al 1945 ed è segnata da una svolta nelle sorti della guerra. Assistiamo infatti alle prime sconfitte dell'asse intanto, poi alla sconfitta definitiva dell'Italia fascista, e, infine, all'applicazione della cosiddetta soluzione finale per lo sterminio degli ebrei da parte della Germania nazista, che andrà studiata a parte. Delle sconfitte ricordiamo almeno tre elementi, tre battaglie importanti. La prima, nella battaglia di Stalingrado i sovietici riescono ad arrestare l'offensiva dei tedeschi che, era addirittura iniziata nel giugno del 1941, siamo adesso nel febbraio del 1943. Intanto, in Africa settentrionale, le truppe italo-tedesche sono sconfitte prima a El Alamein e in seguito sono costrette ad arrendersi nel maggio sempre del 1943. Spostiamoci nel Pacifico dove le vittorie americane delle Midway e nell'isola di Guadalcanal sbarrano definitivamente la porta all'espansione giapponese. Cosa succede invece in Italia? Bene, sono proprio le sconfitte dell'asse, in particolare sul fronte russo e su quello nordafricano, che fanno emergere l'inadeguatezza italiana a sostenere uno sforzo bellico così prolungato. Ovviamente la forza e la credibilità del regime fascista che questa guerra ha voluto escono pesantemente danneggiati, al punto che cominciano le pressioni sul re, per esempio, per portare fuori dalla guerra un paese stremato. Così, il 25 luglio del 1943, circa due settimane dopo che gli anglo-americani sono sbarcati in Sicilia, in una riunione del Gran Consiglio del Fascismo, Mussolini viene prima sfiduciato dai componenti del Consiglio e in seguito destituito e arrestato per ordine del re. Al suo posto, il re sceglie come nuovo capo del governo l'anziano generale Pietro Badoglio, che peraltro era stato insignito proprio dal fascismo del grado di maresciallo d'Italia. Sotto il governo Badoglio, dopo poco tempo, l'8 settembre del 1943 viene annunciato ufficialmente l'armistizio con gli anglo-americani, che era stato firmato a Cassibile cinque giorni prima. Dietro Badoglio e il re fuggono al sud a Brindisi in particolare perché qui sono sotto la protezione degli alleati. Ma a questo punto l'esercito viene lasciato senza ordini precisi con i collegamenti saltati e anche con i comandi spesso in fuga, e a questo punto si sfascia. E, e cosa succede ai soldati italiani? Bene, i reparti dei soldati italiani vengono o massacrati dai tedeschi, come avviene nelle isole greche di Corfù e Cefalonia, oppure sono catturati e deportati nei campi di prigionia. Intanto Mentre le truppe alleate, le truppe anglo-americane diciamo, risalgono la penisola dal sud, il 12 settembre i tedeschi liberano Mussolini e lo portano al nord, ponendolo a capo di un nuovo stato fascista nel nord Italia che viene chiamato la Repubblica Sociale Italiana o Repubblica di Salò. L'Italia è ormai spaccata in due, e in tutta l'Italia controllata dai nazifascisti si sviluppa un forte movimento di resistenza. La guerra si avvia alla conclusione, con gli scontri finali in Europa e nel Pacifico. In Europa, dopo una disputa tra inglesi e americani per decidere dove aprire il secondo fronte, perché il primo è quello russo, a est, nella notte tra il 5 e il 6 giugno del 1944, dalle coste britanniche gli alleati sbarcano in Normandia. Nello stesso momento, a est, l'armata rossa dell'Unione Sovietica, fa registrare una catena ininterrotta di vittorie, mentre avanza verso la Germania. Possiamo dire che il sistema di dominio tedesco si sta sfaldando. Anche in Italia comincia lo sfondamento della linea gotica con gli alleati che avanzano dal sud e le vittoriose insurrezioni partigiane della resistenza nella città del nord. Tanto che il 25 aprile del 1945 segna per l'Italia la fine dell'occupazione nazista e della Repubblica di Salò. L'Armata rossa intanto punta su Berlino e il 30 aprile, nella capitale ormai invasa dai sovietici, Hitler si suicida nel bunker che aveva costruito sotto la cancelleria. Il 7 maggio la Germania si arrende su tutti i fronti. La guerra continua nel Pacifico. In aprile, si svolge la battaglia di Okinawa, che è l'ultimo baluardo difensivo del Giappone da sud, ma per piegare definitivamente la resistenza nipponica già giapponese, vengono sganciate nell'agosto del 1945 le bombe atomiche americane su due cittadine del Giappone, che si chiamano Hiroshima e Nagasaki. A questo punto... Il governo giapponese comprende di non poter più sostenere il conflitto e il 2 settembre sigla l'armistizio. Questa volta la guerra è finalmente finita, causato più di 50 milioni di vittime.